Quando succedono questi eventi c'è un intero paese che si riunisce, che mh, si unisce di fronte a una tragedia di queste dimensioni. E, e, Rivaluta il ruolo delle forze armate. Non c'è mai stato un buon rapporto con i militari, invece negli ultimi anni c'è, perché i militari italiani sono eh, richiesti dappertutto per la professionalità che hanno. Quella strage fu orribile in Afghanistan, colpì tutti, eh, giovani, donne, bambini, adulti, tutti quanti uniti intorno a un gruppo di militari che erano lì per mantenere eh, la pace e furono trucidati. Teniamo presente che eh, i, i militari italiani qui a Sassari c'è la brigata, è quella che dà il maggior numero di uomini in queste missioni sono dappertutto, il 40% in Asia, il 34% in Europa, il 20% in Africa, Afghanistan, Iraq, Somalia, Albania, Kosovo e Libano e quest'anno adesso a maggio ci saranno gli, eh, gli italiani della Brigata Sassari militari che torneranno a Beirut dove la situazione si è rifatta molto delicata. Importante il loro ruolo, importante dappertutto, importante che la gente percepisca eh, il senso di queste missioni, di pace ma non di guerra.